Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti la splendida testimonianza della piccola Sara. Un giorno improvvisamente disse alla mamma Quando ero piccola piccola, ero in un posto lontano lontano, meraviglioso, su una nuvoletta. E con chi eri? Le chiese la mamma, Anna. Ero con mamma morena, disse la piccola. E la mamma? E chi è questa mamma morena? L'altra mia mamma. E la madre? Ma com'è questa mamma morena? È buonissima, disse la piccolina. Più buona di mamma Anna, le chiese la madre. Sì, davvero, sei sicura? Sì. E di che colore ha i capelli? Blu e gli occhi castani come i miei. E la madre, ma lasceresti mamma Anna per andare da mamma Morena? Sara le ha risposto di sì e quella sera si sono addormentate insieme, per l'ultima volta e il papà di Sara racconta. Mia moglie Anna, vista la stranezza del racconto di mia figlia noi non conosciamo nessuno che si chiami Morena e Sara mai, prima di allora, aveva raccontato storie simili e soprattutto non aveva mai parlato di un'altra mamma più buona di mia moglie. Subito me ne ha parlato. Il giorno dopo, il 5 agosto 2006, alle 14 circa, All'età di tre anni, sette mesi e cinque giorni, mia figlia Sara è tornata alla casa del suo vero padre, improvvisamente, folgorata da una scarica elettrica davanti a me e a mia moglie mentre stava giocando con il fratellino Daniele di cinque anni. Alle 17 di quel giorno Sara era nella sua piccola bara bianca e dietro a lei c'era l'immagine della Madonna raffigurata con un lungo velo azzurro, al quale però non facemmo subito caso, sconvolti dal dolore profondo. Il giorno dopo i funerali di mia figlia, ripensando ai suoi ultimi giorni e soprattutto a quel suo strano racconto della sera prima, mi metto su internet e immediatamente scopro l'esistenza del santuario della Madonna Morena, che si trova in Bolivia, a Copacabana, uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti dell'America Latina. La Vergine del Lago, nota anche come Madonna del Velo, si contraddistingue per il lungo velo azzurro che le copre il capo e viene celebrata proprio il 5 agosto, il giorno in cui mia figlia è salita in cielo. Chiunque abbia un minimo di praticità con internet potrà direttamente verificare che Morena Oltre a essere un aggettivo spagnolo, che significa abbronzata e scura, altro non è che la traduzione spagnola del nome Mairin, diminutivo di Mari, cioè Maria. Che questa storia ci aiuti a far memoria che abbiamo una madre che veglia su di noi e intercede per noi. Questa madre ce l'ha donata Gesù, che possiamo riscoprirne la presenza e la dolcezza nella nostra vita, pregandola, invocandola, affidandoci a lei, specie nei momenti di dolore e di sconforto, per trovare conforto e consolazione nel suo dolcissimo cuore. Non siamo soli, Dio ci ha lasciato una mamma, che il buon Dio ti benedica.